Ciao a tutti, ciao a e benvenuti in questo visto nuovo video. video allora, questo è un video speciale, per un evento speciale, praticamente andiamo a celebrare il 200 video per il canale. Quindi reagiremo sì. ai, vecchi ai vecchi video. video. Quindi non perdiamoci niente e sì. spariamoci il sì. video. Ok, una no, piccola, per il piccola video. precisazione però, perché all'inizio usavo molta musica protetta da copyright Durante lo scorrimento del video, quelli protetti da musica copyright ovviamente sarò costretto a cambiare la musica, invece quella che non c'hanno questo tipo di problemi ma, Ah, eh, però, esatto, vedremo la musica originale Allora, partiamo col primo video del canale, di questo canale che è il quadro e il video di shock, Quindi partiamo E poi in realtà questo sarebbe il secondo, perché... Forse già l'ho raccontato qualche volta, che il primo fu quello della natività. Poi fui costruttore il canale, quindi vabbè, questo qua si verlà la... mai. <ride> questo qua si metto per il primo e l'altro nel secondo. E questo, questo quando l'hai fatto l'anno? 2013? Ehm. Uh, sì, 2013, passato il tempo. Poi quando caricavi tre video all'anno. <ride> Questa c'era una bella musica peccato che è... <ride> sarebbe bella. Eh... quella di sì per farla uh, questo vai farlo forse nell'arco di un mesetto ma no? no. poi magari sì. se l'hai dovuto pure cambiare eh per massimo per infatti per se per guardi, per guardi bene si vede il cambiamento dovuto cambiare i colori essere, deve dare più questo effetto di terra bruciata guarda, guarda vedi? Uh. si vede c'è una zone guardate che sembra proprio fatto di terra te l'hanno chiesto. Si sì, fatto su commissione. Eh. Perché, cioè tu eri ripartito da fare una cosa? e poi. No praticamente mi fu data questa, questo bozzetto, uh, cominciai a farlo e poi mi resi conto che i colori devono essere più l'effetto di più difficile e quindi dovetti modificarli. Uh, il video è anche insomma, abbastanza breve. Eh. Infatti è un minuto e 43 eh, sì, infatti non lo abbia peccato, più. ripeto, non seguire la no. no? ah, musica originale vabbè da un teniamo tanti video dopo quello che è successo <ride> eh. che non ci saranno. il ok allora questo è il video, primo ci vediamo video. al secondo video allora, secondo, secondo video quindi alta non è il secondo però è il secondo oh, no. perché allora eh? vi spiego come si allora falla breve questo è il primo ospite eh. solo che però è stato caricato tipo successivamente o, anche perché all'inizio ci furono poco problemi per quando riguarda la rotazione del video eh, si sì, perché non un web una stava su una base così Eh, eh con un vecchio phone 5 quindi un po complicato, Poi questa cosa è stata fatta su mia richiesta perché gli dicevo: 'Marterà vicino dice devi fare i video su YouTube, devi fare video su YouTube'. E si è messa la prova io li caricavo tipo due all'anno. <ride> <due> all <'arga. ride> ok, allora partiamo. E fanno partire. Tu partiamo con il la... secondo video. che ti road walking dead. Mamma mia, come dai? Perché se guarda anche i vecchi video. Vedo com'è diverso, cioè qua sta poi una striscetta e eh, di video. Eh, ma c'è. Pure negli, negli altri c'era un quadratino. Anche perché il programma che noi usiamo per poi montare. Beh, l'abbiamo scoperto dopo che non eh, si, poteva... si poteva. usare in modo diverso e uh, evitare poi queste bande nere laterali. Ma forse non c'era neanche in quel momento quel tipo di. No, perché non stavamo usando quel programma, usava quello per velocizzarlo. Vabbè a parte che non Vabbè, forse ti. forse tu intendi per quanto riguarda è beh, la. È la grandezza, perché C è una striscia, non è un, un video, tra virgolette. Sembra tipo quella pellicola. Vabbè di... però c'è di bello qui, questo è dimostra. Di... Non solo, ma poi del... ti, eh, bravo, ti è bravo, dimostra come poi le cose cambiano col tempo, la padronanza che si acquisisce nel fare queste cose. Un po' sul sondaggio quanti si ha avuto, volete video su tutti colpi. Vediamo. Vai, apriamo. Uh, è più facile così, vedi quanti, eh, cioè, devi tornare un pochino indietro facciamo così, e poi così e ah, sì, ah, scendo e scendo oh, yes. allora altri video su tanto poi <ride> abbiamo messo comunque il video. vabbè e vediamoci al prossimo vabbè. video vediamoci il terzo video allora, raccontiamo un po' la storia mentre parte ah, ok. allora è al partito? Okay. dicevo questo video io ce l'avevo già diciamo in produzione Lo stavo già montando non l'aveva ancora completato, anche okay? Daniele mi disse lavora a YouTube con più impegno e quindi praticamente questo qua poi successivamente cominciamo a lavorarci insieme fino a completarlo e portarlo nel canale e questo poi è stato pure l'ultimo video che faccio da solo uh, cioè da solo, senza voi, il mio aiuto comunque che dire forse sì, qua, qua mi ricordo che stavo scegliendo la musica perché ne volevo una che fosse bella ma non protettata da copyright mi pare che alla fine con una riuscissimo a copyright perché eh, sì perché tendenzialmente ah, Fireworks, eh, Fireworks. sì perché, che succedeva all'inizio quando io usavo solo musica e protetta copyright nel momento in cui realizzavo il dipinto o pensavo al video già pensavo pure a quale musica devo usare quale canzone quale musica quindi automaticamente era scontato che era protetta copyright e dicevo, vabbè poi vediamo magari non lo studiamo dopo il video tra questi video che ho selezionato ci sta quale è venduto? Cioè, quale è venduto tra questi quadri che conosci abbiamo Allora, il primo che abbiamo visto è infinito, infinito di luce non sta più con me. Oh, ok. Andato. Questo qua invece è mio, esatto. collezione personale. Invece non so se lo facciamo vedere questo video. Dragon Ball oppure non c'è più. Dragon Ball non c'è più. Lo in effetti beh, ce ne sono due adesso. Uno non ce l'ho più e l'altro invece è ancora mio. Eh, Partiamo sì. con il quarto video. Quarto video. quarto video. Ok, facciamolo playare partire ok, è partito. Ok, ma no ma che ti è strano di Allora, questo video è stato realizzato per i 50 iscritti. 50 iscritti. Allora, diciamo che all'epoca quando pensavamo facciamo gli iscritti diciamo wow siamo famosi io stavo in vacanza eh sì perché io non vai immaginare che 50 iscritti invece magari non è proprio niente cioè tipo stavo in vacanza mi diceva quando, quando arriviamo a 50 iscritti poi la gente ti riconosce che traguardo ora <ride> siamo a 5 minuti ma, ma te che questo è difficile? sì allora sembra molto semplice perché insomma il disegno è banale di pochi elementi però posso dire che è chi fa questo tipo di lavori qua sa quanto è difficile ogni movimento che come questa astronave è un disegno è diverso quindi eh, non mi ricordo neanche quanti disegni ho dovuto fare per poterlo realizzare mille, per mille ma tantissimi si vede perché eh, cioè ripete è come fare un cartone animato è un cortometraggio però potresti farle vorrei fare qualcosa di genere speciale 50.000 iscritti eh, eh, è è quale, cioè, ma cosa posso... potrei fare stavolta ma ah, potresti fare però un cartone e è si bello. Si portano di lequilla. Eh. Eh, secondo me l'unica cosa che è bello però potrebbe migliorare E forse andiamo velocizzato proprio un poco. Eh, per renderla più smooth, Magari mm. più... il prossimo. Uh, ma portiamo questa piccola moneta. Ma non no, di tanto di poco, capito? Perché immagino che vorrei farlo vedere. Cioè sì. i movimenti. Vabbè, ah, cura... io la per là quando l'ho realizzato ho pensato che andasse bene così. E allora, non, va, non va, mi piace sono ancora soddisfatto. Non... Ah, comunque ci hai messo tempo per farlo. Non è che, ripeto, non è che fai. È ma, fatto. ma quanti fogli quanti hai usato? Un sacco di fogli? Non eh? mi ricordo, ma sì, tanti. Ogni volta avere un foglio diverso, sì. un foglio. Un foglio nuovo. Però quanto, quanto tempo ci ha messo? Forse una settimana. Thanks 50 al prossimo <ride> Bellissimo. Ok, fino anche questo. E anche questo video è andato. Ci vediamo col quinto video. Yes. Quinto, quinto video. video. <ride> prima esposizione personale. E' anche una delle prime volte dove fai una cosa in comune. E dicevo che è anche il mio primo vlog. Effettivamente. Sì, del canale penso se cioè, non ci sono altri. Parche cose, prima, cosa, prima esposizione pubblica. Primo ora. vlog, primo Facecam no, sì, tempe... cioè, in realtà già la gente sapeva com'è di perché stava lì, ma la gente... che domanda, è allora... sempre il primo vlog, la l'arma volta che scico di comparire poi in video. in video. Allora partiamo, forse è meglio di... Nuovo. No, no, è l'immagine. <ride> ok, allora partiamo, 3-2-1. No, eh, Oggi sabato 17 febbraio 2018, siete per la mia in sessione personale. Ora sono 14, quanti grandi del business hanno necessario? Ci vediamo il 17. Allora posso già dire che per rispettare oggi sei arrivato qui impaurito con... Cioè, ma ricordi quante volte l'ho ripetuto? Mamma mia, ma tu... se sento... No, guarda, il codice QR che poi alla fine, eh, fine era, esatto. era, era temporaneo e non funzionava. Allora, esatto, ah, esatto. la prossima volta... Vabbè, ah alla fine sei solamente per far leggere alle persone che a parte i divini c'erano i riferimenti del canale. Uh, S6, S6, S6. S6. però questo ambiente S6. mi piaceva molto per il pavimento e le luci devo dire la verità magari non era proprio strutturato per una cosa del genere perché... anzi meno male grazie a chi la giornata è stata Spero che il video vi si sia piaciuto, eh, iscrivetevi al canale e al Ah, questa è anche la prima volta che abbiamo messo le schede no, finali, sì. però il, lo sfondo per le schede finali. Lo sfondo finale. No. finale. Questa musca è rubata da, da nessuno. No. Vabbè, da un collega, dai. <ride> ok, anche questo video è andato. Ma no, quella non è di nessuno, non è suo o mia, è di tutti, chiunque la può utilizzare, no? Mi chiede che fai il personale. Ok, questo video è andato. Ci vediamo al prossimo Scusi, sesto video. Sesto, sesto video, video. Ok, tema custom, prima custom del canale. Il canale. Che è la mia vecchia Nintendo mi pare che ti ha dato e tu l'hai customizzata. Ok, facciamo facciamola partire. Parti il soggetto perché. Transformer. Eh, guarda qua la qualità, com'è cambiata. Eh. eh, già qua ci fu, no, non era neanche. No, però già già fu un piccolo salto evolutivo, vedi? Ma ti ricordi qua? Questa possiamo raccontarla? Ti ricordi stavo contento e tu dovevi spazzare? Eh, poi hai deciso di fissare i colori per non farla staccare dopo. Non ci pensai. <ride> meno male che fuggi all'interno perché lo spray fissante, fissando io non lo così, a mangiarsi il colore. meno male che era all'interno, quindi dovete prendere di farlo quasi completamente all'interno per fortuna. E eh vale, sono inconvenienti e possono accadere Sto sono questo disfarto, vai, ehm. vai, vai, vai <ride> Oh <ride> my god <ride> Oh, no. oh bello like. Mi piace quando poi vedi, vedi no. un video vecchio e compare suggerimento di un video nuovo eh. Video vecchio e video nuovo eh. Ok, E anche questo Bello è andato Vediamo andato. al settimo video Settimo, Settimo video. video e questo è il primo di un'altra cosa. Ciao In questo video cominceremo una serie di manica che cioè passerò nel canale una volta a settimana. Eh, mi farò aiutare da mia, perché solitamente ho giocato sempre su iPhone, ma su PC è un, piccolo, un po' diverso, e eh? eh, quindi mi farò aiutare da lui. Noi vediamo cinque altri e partiamo con la costruzione del mondo. Wow, allora, posso dire che qua... Qua parte l'avventura Minecraft o Minecraft. È vero no. che sono poche puntate, però comunque cioè, 2000, è iniziato il 2018, ma siamo nel 2022, quindi sono pure quasi. E poi grandi. sono tipo 18-19 già episodi. Ah, eh. Non sono tantissimi, ma insomma un mm. bel numero. Eh. Allora, qua possiamo raccontare tante di quelle cose, non su questa serie. Allora, possiamo raccontare che ogni due secondi dovevamo almeno all'inizio... Staccare. Eh, staccare e attaccare, vedete il programma che usavamo, che aveva scritto Fraps. Per registrare, tipo, essendo che era la versione di prova, dovevi tipo, ogni 30 secondi vi direi la... Controllare controllare se stai registrando ancora... Quindi ogni 30 secondi dobbiamo staccare, e attaccare. Ecco. Della mia voce. Il <ride> <ride> <A> cazzillo rossa. <ride> ah beh, anche la mia penusa. <ride> Tocmalo, guardi, guardi tutte le eh. Allora, questa è poi un'altra cosa, allora... Vorremmo fare una serie su Minecraft dal telefono. Ok, che okay. tu vuoi costruire di cose. Ma ma che cambiasse iPhone, sull'iPhone che avevamo non si vede, sta tipo là. Praticamente ti arriva il mondo che era Maryland, giusto? Infatti si chiama. si chiama il mondo si chiama Maryland, Maryland, Maryland, Maryland si sì, chiama. Maryland. Eh. Perché in onore al vecchio al vecchio mondo quel mondo teneva un sacco di cose teneva, teneva, teneva l'abbiamo costruito il sul e la luna La luna eh Poi abbiamo costruito la marea costruito Jurassic Park però dopo. Cioè quando dice Jurassic il Park Poi binario che lo girava tutto, tutto la... Eh Poi abbiamo costruito le cose sotto acqua L'area 51 Al doodoo -doo abbiamo costruito il lido spiaggia con gli ombrelloni. Eh, lido con gli ombrelloni. Guarda, wow, vabbè, poi il castello che ora stiamo ricreando. Un castello enorme. Che poi la laggava perché uscirono i gattovardi. Un casino. E' oh, finito. ho finito. finito. No. Unboxing delle magliette che... Quindi c'è cioè l'effetto... Secondo me un po' di effetto un po' più... Vai. ci sei. Pronto, 3, Nel 2, uno. Eh, dai, è anche adesso. Allora andiamo a reagire a questo video che è molto bello allora, ovviamente dalla maglia abbiamo visto sarà eh, l'unboxing della maglia. ok partiamo salve a tutti amici artisti oggi finalmente apriamo il parco di aspetta e le guarderemo il contenuto adesso andiamo 2018 10 agosto 2018 no quasi due anni si può essere e poi va va e invece l'audio il, è... il tempo non dovrebbe passare mai. Guardi invece l'audio come tu. Guarda l'audio, senti l'audio che vai quello sticchetto così, ce l'hai ancora lo stickone Tu pensando che per me il tempo deve passare mai! Cavale! Ma sono veramente... 42 anni, questo è cambiato. No, ma veramente, per me non deve passare mai. Cioè, è bello pure riguardare questo momento, però, adesso passata. passato. Guarda, vi Cioè, avete un po' di tempo però per farle arrivare. Sì. Forse anche un po' più del previsto. Se guardi la maglietta che mi hai comprato di spider non è lasciare questo po' per farle arrivare. Eh se no, io sono ammattata la mia stampata per farle e mevi, guarda che pacconi, guarda e lo usiamo in tutti i video perchè è proprio speciale speciale Mariano Baguette, che è un'esclusiva guarda che lo facciamo anche di tempo si guarda che eh? sì, sì perché comunque non abbiamo fatto a maniche con forse eh, faceva caldo pure più di adesso eh buona, 10 agosto vabbè non abbiamo ah, non è uscito non abbiamo fatto in 10 agosto però però già faceva, luglio, caldo. Però... Eh, faceva caldo ok allora questo è da dire che non ne non ne abbiamo fatto quel massimo però eh, esatto. comunque Adesso eh, cioè, ha fatto la sua. Ah, vai, fai così. Come un'altra volta. Adesso ne pensate, se non vi Abbiamo fatto quasi un sondaggio, Ah, ok, no, volete altri di unboxing, sì, accetto dove? su. un se piaciuto. la maglia perché qui. ho detto in un eh, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Bello. Mm. Però dobbiamo lui... portare un attimo eh, una modifica, modifica. 3-2-1. <coughs> e dai, che l'abbiamo tolta. Altra video, video con... per media brillante. Se... Questa la lavorerò. Lo... Aspetta, facciamolo partire da 1-2-50 secondi. Tra massimo... poco per chi è concreto e. Al massimo lo spogliamo. Guarda che fra 3 visuali scusate, fa 1000. Oh yes. Ok, volevo dire, allora facciamolo partire. Okay. Allora, praticamente ora vi spiego. Uh, praticamente stavamo parlando a telefono perché con il coronavirus e come sempre pensiamo a mille cose, cosa poter fare realizzare? Allora stavo guardando il telefono e allora ho pensato Mario, ma se facciamo un nuovo un nuovo format, così facciamo la scenetta. <ride> ok, prendi questo e fai fin da che è un telefono. Okay. Dani, che eh, allora, facciamo allora, allora, allora Mario, se, Ma perché non mi piace? No, però io lo così. Mario, aspetta, facciamo un nuovo idea. video. Prendiamo, sì, prendiamo, no. allora, prendiamo un video di poco tempo, anche se dura poco, non ci interessa, lo facciamo di 50 ma secondi. Ma cosa dobbiamo fare in sostanza? Eh dobbiamo praticamente far capire alla gente che dovevano commentare questo video all'infinito per arrivare il nuovo record per fare il video di fare. abbiamo raggiunto un record. Sì, quello di record col video del giallo. Che lì è oh, allora regista. Facciamo, regista, Facciamolo, registra, sì. vai! E così è andato. E ora controllo, ok, è finito il video. Ora controllo siamo a quota, vabbè, 997 visuali, quindi penso che dovrebbero già... essere però forse sono 14.000 14 commenti. Però poiché YouTube ogni tanto li mette gli spam, quindi dobbiamo provare, dobbiamo provare... a Anche perché lo dicono i video ma lo detto anche il video, o meglio l'ho scritto Chiunque può commentare in qualunque modo, qualunque modo anche essere? ripetendo la stessa parola, frase, lettera, in qualunque cosa, perché l'importante lo scopo, è quello di ottenere il record, punto. Quindi non è che c'è un limite. Commenta quello, quello che volete, pure Come che fare? Fare? Se non lo vedete perché lo dobbiamo approvare, ma comunque uscirà perché ogni tanto li, appro cioè li approviamo sempre in spagna. Se non mi insultate è meglio eh? <ride> vabbè Vabbè, pure fatelo, tanto basta che ci commentate. Ora c'ha 378 like e 2 dislike, che di c'è so, a 97 viste, la sua foto deve arrivare Ok, vediamoci con il, il prossimo video. Spero, Spero che questo video vi video sia tutto. piaciuto. Allora, ringraziamo tutti quelli che ci hanno Fino ad adesso ci hanno spostato, hanno seguito i video, eccetera. Allora, non so quando uscirà un altro speciale del genere, però spero che quando uscirà un altro speciale di questi video saremo un po' più importanti. Allora, tecnicamente ah. dovrebbe essere al doppio dei video. Se adesso a sì. 200, cioè, 400. 400, 600, 1000, 1200. 100. Okay. Grazie per la visione, iscrivetevi al canale, e attivate la campanellina. E invitate anche i vostri amici a iscrivervi al canale. <ride> Commentate sotto al video dei commenti, ora me lo dobbiamo dire in tutti i video. Certo, soprattutto quello là, record commenti, perché c'è certo. da fare il record. Grazie per la visione, al prossimo allora, video. Tutto.